Grazie Presidente, il uh, voto del gruppo Capione del Movimento 5 Stelle su questa mozione sarà di astensione per i motivi che vado brevemente ad illustrare e pur comprendendo uh, diciamo così, lo spunto dal quale il Consigliere Figliomeni ha presentato questa mozione che è un caso, tra l'altro almeno a me era arrivato un caso tra l'altro proprio nel quinto municipio dove entrambi uh, risiediamo dove c'erano stati uh, delle conflittualità tra le, gli impianti di ricarica dei veicoli elettrici e un'occupazione solo pubblica e un'attività commerciale e, però il problema, perché è avvenuto questo? Non perché il regolamento ha scritto male o perché mancassero degli atti di indirizzo dell'Assemblea Capitolina ma eh, ahimè perché c'è stato un errore in conferenza dei servizi qualcuno si è dimenticato di eh, esprimere eh, o comunque di dare indicazioni in tal senso e quindi ci si è ritrovati con questo eh, conflitto quindi mh, trovo la mozione del collega Onestamente poco utile, il tavolo tecnico che richiama il Consigliere Figliomeni già esiste, è previsto nelle norme nazionali, si chiama conferenza dei servizi, dove tutti gli enti competenti, lo sappiamo bene, esprimono uh, i propri pareri su un intervento che può essere un impianto di ricarica pericoli elettrici, piuttosto che una corsia ciclabile, piuttosto che un ponte, piuttosto che interventi più uh, impattanti. Quindi purtroppo, uh, nel caso che anche il collega Figliomeni richiamava, purtroppo c'è stato un, un errore un errore di tipo tra l'altro amministrativo uh, sul quale noi ahimè, lo dico con, con forte rammarico uh, possiamo, possiamo incidere poco uh, se non nulla sugli altri punti che il consigliere uh, richiamava il coordinamento già è previsto dal regolamento che tutti abbiamo discusso e approvato a maggio del 2018 in assemblea uh, capitoliato che sono previste tutte una serie di uh, funzioni di raccordo uh, di uh, gruppi di confronto e tavoli di lavoro proprio tra Uh, i soggetti interessati all'installazione uh, delle colonnine e, e, e l'amministrazione tutta, ovviamente, e poi anche sugli uh, altri aspetti uh, che richiamava il consigliere Figliomeni, giustissimi e condivisibili, non più tardi di qualche mese fa, se non erro abbiamo appena approvato il verbale del 12 ottobre 2020, abbiamo fatto una seduta di commissione mobilità proprio dove siamo andati a, a tra l'altro uh, rafforzare queste funzioni di controllo e coordinamento tra... L'amministrazione di Roma Capitale e i soggetti che sono deputati ad installare le colonnine e ad allacciarle. Sappiamo che talvolta sono anche dei ritardi per l'allaccio delle colonnine, una volta installate, e su questo ovviamente abbiamo e dobbiamo svolgere la nostra funzione di indirizzo, controllo e impulso. Quindi ripeto, condivido anche lo spunto eh, dal quale ha portato il Consiglio a presentare la mozione, però onestamente non, non mi sento di votarla favorevolmente perché. Eh, o ripete delle cose già previste dal regolamento o chiede delle cose già previste dalle norme nazionali che sono le conferenze dei servizi. Magari su questo sarebbe utile soprattutto i municipi che conoscono meglio di tutti il territorio che siano presenti nelle conferenze dei servizi e diano le indicazioni più accurate e precise uh, possibile. Grazie Presidente.